Buongiorno a tutti, ragazzi, cominciamo. Benvenuti a Quelli dei Belluzzi, grazie di ospitarci, grazie al Presidente Consiglio di ospitarci qui nella Magna dei Belluzzi e a Tachincia, Sant'Emini, ben arrivati. Eh, siamo qui per l'incontro con Ascanio Celestini, che come sapete, ieri al Teatro Comunale Laura Petti ha, ha fatto un bellissimo spettacolo che si chiama la giornata qualcuno di voi so che era anche a teatro, alcuni no, abbiamo tanto la oh, scambio. Comunque, mi metti bene. Va. E io sono Svartinelli, assessore della cultura e ai giovani della, del comune di Casaleggio di Reno, quindi, i nostri vicini di casa, e voglio fare un saluto velocissimo. e eh, Ricordatevi che il movimento scorretto non finisce. Oggi pomeriggio ci sono tre incontri, eh, uno eh, dedicato alla mafia, uno dedicato all'Ancheta e un ricordo di Andrea Camillini, a partire dalle 15 in poi. La sera alle 19.30 allo Spaco Eco, che è il centro giornalino di casamento che si trova di bianco alla piscina di eh, Luther King, ci sarà una cena sociale con i prodotti di Vivela Terra. Al, al prezzo, diciamo, a un prezzo sociale di 15 euro cui seguirà questo spettacolo che si chiama Escobar e il Padron Escobar è stato il grande capo del cartello della droga del Sud America ed è, dice, per te. Intanto, è un bellissimo spettacolo perché è non è la trattata di novel di eh, Giovanni Calumbo che è il disegnatore di Diabolic, e lo spettacolo solo è un attore ma Giovanni eh, lo disegnerà anche in diretta come un comunicativo. Quindi, capisco che il sabato pomeriggio e il sabato sera per voi siano sacri, e quindi venire a vedere, però, se avete voglia, e non c'è niente di interessante da fare, so che non ci sono concerti di tre che arrivano questo sabato, quindi, sì, è tanto maggiore, quindi, e danno il mio febbraio. Quindi, se quindi volete partecipare, mi fa piacere. Io finisco qui, per i tratti di essere così numerosi, passo la parola al signor Massimo Rossi. Buongiorno a tutti, sono perché la macchina rossa che Presidente, perché sapete, di voi che ho partecipato, che 25, la giornata in cui si ricorda, si ricorda che si cerca di avere delle iniziative contro la violenza di su un tema molto importante e anche da un certo punto di vista in una nostra società che si sta eh, rivolgendo su se stessa, è anche di ampliare, quindi è importante avere di riflessione culturale e di consapevolezza. Quindi abbiamo inaugurato questa panchina rossa che è un simbolo, diciamo, di del giardini della moda. E politicamente scorretto che la quindicesima edizione che si fa a casa dei del è sempre una panchina che punta a far ragionare le persone, quindi a far credere studenti che è la bella cosa, perché stiamo parlando di chi costruirà il futuro della nostra comunità, della nostra collettività. Quindi parlare di trasparenza e legalità, un impegno civico. Adesso c'è il movimento delle salti, no? È l'impegno civico quello. Quindi è bene che crescere l'impegno civico a partire dai i giovani, cioè sui temi ambientali, se, no? per esempio, dove siete più sensibili, giustamente se volete stimolare, se dovete sollecitare. Oggi è bello di un bello incontro e parlare del tempo sull'impegno civile e sui problemi che ha la nostra perché le mafie non è che sono solo in alcune regioni, come voi stessi sapete, sono stati processi importanti anche in tante altre situazioni, anche nella nostra regione, perché la loro vita e la maniera dei mafie si evolvono e diventano non quelle che sparano, ma quelle che trovano il modo di coinvolgere la politica, di coinvolgere la società, di avere una bella fascia di corrodere la convivenza poi alla fine della società civile che noi dobbiamo a con come valori di solidarietà, la capacità di affrontare i problemi, quindi se ripete, a noi fa piacere, poi a noi non si fa la festa, bisogna poter riflettere e ragionare. Quindi grazie di essere qua e buona potenza. Grazie. Benissimo, allora tocca a noi. Buongiorno a tutti e a tutte. Grazie, intanto anch'io mi unisco ai ringraziamenti per prima cosa ai rappresentanti alle rappresentanti delle istituzioni che hanno organizzato questo incontro e in modo particolare a voi, alle vostre insegnanti e ai vostri insegnanti che vi hanno insomma, condotto in questa in questo percorso e in questo incontro che eh, questa mattina vede protagonisti. Io sarò solo veramente un invisibile ponte eh, con Ascanio Celestini e con Carlo Lucarelli, due protagonisti eh, in questi anni del, di questo importante festival, di questa eh, di Politicamente Scorretto che. Come diceva prima, anche il, eh, il sindaco resiste in questi eh, lunghi e importanti 15 anni. Eh, come io so che eh, voi avete visto video, siete stati introdotti nel lavoro di, appunto, di Carlo Lucarelli Ascanio Celestini, che è molto difficile eh, presentare. Carlo Lucarelli, scrittore, sceneggiatore, conduttore televisivo, Ascanio Celestini, attore, scrittore, regista cinematografico, drammaturgo. Io sono molto colpita dalle tante passioni, dai tanti sogni, dai molti ruoli e dai molti linguaggi artistici che eh, rappresentano e credo che questo sia eh, un punto importantissimo da cui partire la ricchezza di eh, linguaggi e di ruoli che, che rappresentano e partirei eh, da qui con una, eh, con una curiosità e intanto ringraziandovi moltissimo anche per eh, questa disponibilità e, queste, questi Diversi ruoli, questi diversi interessi forse hanno radici, non lo so e ve lo chiedo, anche nella vostra adolescenza, nei giovani eh, che andavano a scuola. Quali passioni, come eravate, quali passioni, quali interessi hanno caratterizzato? Gli anni della, della scuola, eh? tanto per così creare anche una vicinanza con voi in questa curiosità. Chi inizia? <ride> <ride> Vabbè, io andavo a scuola, io avevo tanti, tante cose, studiavo, leggevo, eh, però... C'è stata un, una cosa che mi ha portato poi a fare in modo che i miei interessi di diventassi di un certo tipo. E in questa cosa qua io non ho capito di più, ma quello che, che sono io che vorrei essere io, magari non lo vedo È una cosa molto precedente. Io sono un narratore, a me piace raccontare questo. Allora, io parto da questa cosa, perché mi hai già capitato il qualche altra volta, se avete sentita, però i narratori, quelli che dicono me, si riconoscono perché sono quelli che fino da bambini qui vengono a lui torno a casa e scuola racconto tutto quello che ha fatto la maestra. Io ero così. Magari voi siete così o siete stati così. Oggi non è una stata tanto più di più Ora, perché è una gran voglia di raccontare tutto quello che è successo, perché se non lo racconti, o boh, in qualche maniera non è successo. Questi sono i narratori, sono quelle persone che se gli dicessero, eh, adesso puoi andare sull'isola deserta fino alle 100 anni ma se vuoi anche 200 cioè, eh, con le persone che amano, cioè le cose più belle che ti possono venire in mente, poi il cuore se è veramente contento, il narratore dice sì, si può fare una 99, no, perché almeno un anno con non siamo così, i miei interessi erano qui, delle cose che raccontavano la storia poi mi sono accorto però che una cosa è il concetto se i narratori non sono tutti qua che hanno diverse tecniche e io sì. ho quell'altro tipo di narratore un bambino che torna una casa a scuola, che racconta cosa ha fatto la maestra, quando ha 8-10 anni, e voi che avete fatto la maestra? Se non è una cosa che dice sui giornali, io so le volte, abitato, ovvero, il che rolli, a te, si è forte, eh, in sì, di Gino, perché... sì, di Gonzalo, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Gino, di Diciamo stasera, la prima il di basta che ogni tanto quando il bambino cala, non mi so, non sono difficoltà a vedere, sono i bambini che si accorgono, noi siamo noi, non è un caso che non immaginerete mai questo fatto oggi dai genitori, cosa pensano nel loro giornale, quindi i di Allora io da piccolo ero un narratore, con mi sono accorto che è un narratore di storie strane. Gli storico non immaginate mai cosa ha fatto non il maestro. cosa ha fatto poi il E i miei interessi da piccolino cominciavano ad andare lì. Voglio leggere storie, guardare storie, vedere storie perché mi sono accorto, le storie che mi interessavano più erano quelle che cominciavano molto a un modo strano, misterioso, e non sapevo come sarebbero andate a finire. Non necessariamente con gruppe oro o con molti ammazzati, Questo è stato l'inizio. Dopo un po' ho cominciato a coltivare quegli interessi un giorno che ero a casa da solo che avevo un testo da storia e mi piaceva l'idea di vederla da qualche parte, non c'era, perché allora c'era il capito di due, due canali da basta, non c'è niente, il cinema, sono andato a guardare non c'era una storia così. Io non sapevo disegnare, quindi non potevo fare un fumetto, ormai avrei potuto tutto in mezzo di allora, faccio un film o qualunque altra cosa, l'unica cosa che avevo era andare in l'Italiano, uno di voi che andavamo a te qui faceva il tema, io ho detto niente, e allora ho passato una scrittura, e da lì ho sì. cominciato a mi interessa questa cosa. Quella ho è cominciata a scrivere un lavoro meraviglioso, fantastico, lunghissimo: un coro essenziale per la storia della letteratura, che si è E per me è <ride> un lunghissimo complesso, una serie questi i miei interessi. Io ho trovati scuola, e quando ho cominciato a studiare la sport scuola, un altro liceo ho avuto un bravissimo professore che ha cominciato a proporci le storie delle scritture del novecento e ho un po' questi sono i miei clienti non mi immaginerai mai che la farà oggi la maestra quindi raccontano una storia interessante ho cominciato per voi e vi ho ancora Beh, mi e, allora io alla scuola ero un professore studente cioè nel senso di, andavo a scuola nel senso che arrivavo a scuola e spesso neanche entravo, mi andavo molto bene, ero un bravo studente all'edimentario e superiori c'è stato un po' dei problemi, ma io ho fatto il vicio classico perché il padre, io ho fatto un non si vede, era un datore, ma ero molto piccolo sono anche rimasto abbastanza piccolo insomma il, il padre del mio allenatore era, era il preside del liceo classico e quindi mio padre ha detto vai a scuola dal no padre del per, per andare a vicino diciamo, e ho fatto il classico per caso proprio per caso. E, e quindi non, non, non ero un bravo studente si sì, andavo, andavo solamente in italiano e questo è stato anche un problema per me perché, perché poi quando feci l'esame la, la, di maturità. Chiaramente ho preso un voto bassissimo, che neanche ricordo, insomma, non che è basso, insomma, con 38 o qualcosa del genere. Mi misero un voto basso anche al tema, perché andando male in tutte le materie, pensavano che il tema lo avessimo in Invece, no, era l'unica cosa che ho fatto per il tempo. Io, le, le, diciamo, al mio avvicinamento alle storie, è stato attraverso la famiglia. A casa mia c'erano pochissimi libri. Per, i miei compravano i libri, adesso si chiama, non mi ricordo, insomma, la ragazzi si chiama il Club dei Editori E quindi sostanzialmente si comprava un libro al mese, ed era il libro del mese. Ed, ed entravano dei libri pessimi, ragazza mia, e robaccia proprio. E, e quindi nessuno leggeva più o meno. Si ascoltava un po' di musica, perché io ho una sorella di nove anni più grande, e quindi lei ascoltava un po' di musica, e quindi ascoltava la musica che ascoltava lei. Al cinema andavamo pochissimo, e quando andavamo al cinema andavamo proprio al cinema, non a vedere il film. Cioè, dicevamo oggi andiamo al cinema. Entravamo e normalmente il film era già iniziato. E mh, poi, quando poi, il film finiva, ricominciava. E quando ci accorgevamo che eravamo arrivati al punto, più o meno, nel eh, momento nel quale eravamo in Italia in Cina, dicevamo vabbè, non abbiamo visto fin qui, e quindi uscivamo. Però dentro le semi si raccontavano molto le storie. C'era mio padre che raccontava la storia di guerra, di quando lui era ragazzino e quello che succedeva quotidianamente, insomma. ed erano storie buffe, perché, perché lui era ragazzino e per lui la guerra era una cosa divertente. Le bombe in smontavano, facevano scoppiare queste bombe esplose. Poi vivevo in strada in una borgata di Roma, mia nonna invece raccontava storie di streghe. E le storie di streghe sono, cioè, una tipologia un po' particolare di racconto di, di tradizione orale, perché apparentemente sembrano fiabe di magia, ma normalmente chi racconta storie di streghe le racconta come storie vere, eh, fatti realmente accaduti. Nella tradizione orale vengono considerate vere storie che al massimo sono accadute cent'anni prima, eh, Dici, mio nonno raccontava che, no? mia nonna diceva che, e quindi non, non resta ad andare indietro di cent'anni. Invece mia nonna raccontava storie che erano collocate in un, in un passato remoto, ma che lei considerava realmente accadute. Perché? Perché le streghe, nelle storie di, della, della nostra tradizione orale, normalmente non sono, non sono le streghe della la strega cattiva, la, la strega de, della chiesa, la strega che viene bruciata in piazza le streghe della nostra tradizione orale sono delle donne delle donne che hanno dei poteri superiori ad altre donne e poteri superiori agli uomini sono, in un certo senso sono delle donne emancipate. e mia nonna raccontava la storia delle streghe perché, come dire, collocava in questi racconti una sorta di emancipazione attraverso il racconto tant'è vero che era una storia che mia nonna raccontava ad altre donne non, eh, non partecipavano mai gli uomini a questi racconti non perché ci fossero un divieto ma perché era così era normale che fosse così, che infatti normalmente le raccontavo in cucina, nel momento in cui, diciamo, finito di mangiare, si metteva a posto la cucina e si cominciava a preparare la cena nei giorni di festa. E io mi ricordo ore e ore di racconti di mia nonna di queste storie, che erano come dire appunto apparentemente erano fiamme, ma in realtà dietro a queste storie c'era una motivazione. Poi quando appunto finito fortunatamente, e, Filo di liceo e sono andato all'università un po' in casa, un po' perché così era normale dopo aver fatto la Cioè così così che dice, c'hai solamente un pezzo di carta in mano. Quindi sono andato all'università all e ho fatto l'unica cosa che, che sapevo fare, cioè lettere. E lì ho scoperto un altro teatro, che non era il teatro che mi avevano fatto vedere a scuola. Io ero andato a teatro tre volte nella mia vita. Ho visto tre spettacoli. Eh, Spettacoli per, per i quali io non sono, non avrei mai fatto teatro nella mia vita, ma io non sarei proprio tornato a teatro, cioè, ero andato a teatro per le tre volte, esclusivamente perché mi sono un po' deportato dalla scuola, perché ero costretto. E, <coughs> poi invece all'università ho scoperto che esisteva un altro teatro, che era allora, io, insomma, eh, diciamo, non era quello noioso, a cui insomma, diciamo, avevo stato come, come spettatore studente, ma c'era un teatro diverso differente. che sono apparentemente, che si chiamava teatro, come quella roba lì che avevo visto io che eh, si chiamava un'altra roba scuola e quindi in qualche maniera quindi, eh, ho incominciato a fare un lavoro di raccolta di storie eh, che era un po' quello che avrei voluto fare nella vita, cioè raccogliere le storie degli altri e dall'altra parte ho cominciato a raccontarle quelle storie e eh, Carlo diceva, io sono un narratore, a me piaceva, fin da bambino, piaceva raccontarle, c'è una cosa che mi ha colpito dieci anni fa, Gerardo Mussini, che insegna all'Università Università di Bologna, lui una volta disseva, ci stanno attori che raccontano storie e i narratori che fanno gli attori. No. Gli attori che raccontano storie raccontano anche storie, però no. fanno anche i personaggi, fanno tante altre cose. I narratori, diceva Gerardo, eh, non per forza faranno teatro, magari avranno un bar, o fanno figli, fanno tanti figli e raccontano i figli. Ecco. Eh, eh, io penso di appartenere a, a questo tipo di, di, diciamo, di, di narratori. tant'è vero che, come dire, io faccio teatro da, da più di vent'anni, è una cosa che mi piace, eh, che però potrei smettere di fare anche subito, nel senso che per me è non è indispensabile fare teatro, è, è indispensabile invece stare in mezzo alle storie, cioè raccontarle e farle raccontare. Beh, grazie. Eh, entrambi avete parlato di storie, io sono curiosa di sapere invece, sempre pensando all'età che avevate, all'età dei ragazzi e delle ragazze che sono qui questa mattina, qual è stato invece il vostro rapporto con la storia di quegli anni, con gli eventi di quegli anni, che cosa vi ha, penso che ognuno di noi nell'età eh, nell dell'adolescenza dell eh, vive eh, dei momenti molto forti dovuti a, agli eventi, agli avvenimenti gravi del nostro paese, nel mondo e in qualche modo segnano. Eh, la, la storia poi di, di, di ognuno delle scelte future, nelle, eh, nel rapporto con la propria città, con il mondo. Ecco, mi piacerebbe sapere se ci sono stati degli eventi che, che ricordate che, e che fanno parte di voi. Eh, eh, eh. Eh, eh. Salve, cioè, facciamo... Cambiamo l'ordine. E, allora, io vivevo in una borgata, molto in periferia a Roma. Eh, arrivato qui, hanno detto questa è la periferia di Bologna. Ah, ehm, la periferia di Bologna, però rispetto a, al centro della città, è, pensando a quello che è la periferia di Roma, non sembra la periferia, insomma, nel senso che, che pensano che ci si arrivi a piedi al centro di Bologna, magari si mette in Roma, insomma più o meno la, la periferia in cui io sono nato e ho vissuto che vivo ancora è, è proprio un'altra cosa rispetto alla città nel senso noi nella nostra borgata, morena si chiama sta un po fuori dal raccordo rurale certe volte se ne parlato qualche volta in televisione perché vengono da noi quando devono arrestare in casa nostra di sono abbastanza conosciuta. E, sì. e basta più o meno è una borgata fatta di strade e case. Non ci stanno neanche i marciapiedi, la vedo che prenderà lì con mio figlio, e dicevo, vedi, eh, non ci sono i marciapiedi perché non è proprio pensata questa borgata come un luogo da attraversare a piedi. Certe volte nelle riunioni del curato di quartiere si dice, ma perché non eh, facciamo una battaglia per avere i marciapiedi? E i medici in casa dicono, no, cioè, mentre i marciapiedi, quindi due perché la macchina. Cioè, questa è la mentalità. Che, mh, la prima fermata della metropolitana sta più o meno a 3-4 km da, da casa mia. e Una volta parlando con una signora, non di Morena, ma di Bergamo, quindi un'altra mentalità rispetto alla nostra, questa so, signora ha detto: perché non facciamo la battaglia per, per avere una pista ciclabile? No? Per arrivare alla metropolitana. Un signore che sta vicino a me mi ha detto: la pista ciclabile che andavo con bicicletta fino alla metro, sono 3 chilometri, tutti in pianura, peraltro. Questi sono i miei vicini di casa. E... Quando eravamo ragazzi, dicevamo ieri, sono andato a Roma. No? Anche se noi stiamo a Roma, però diciamo: sono andato a Roma ieri, ed erano arrivati in un'altra periferia, un po' meno del periferica della nostra, a Città o al Quadrato. Ma poi quelli di Città o del Quadrato dicevano: Ieri, sono andato a Roma. cioè domani vado a Roma. E arrivavano più o meno a San Giovanni, ma anche quelli di San Giovanni, tutto sommato dicono vado a Roma. E, la prima volta che mi ricordo di essere andato a Roma, cioè al centro della città, da ragazzo, era perché avevo avuto il suo McDonald's in Italia e siamo arrivati a Piazza di Spagna. insomma. Ma è stato un piacere, cioè una cosa un'epopea, insomma, arrivare fino al McDonald's. Per cui ecco, questo era il modo nel quale vivevo io da ragazzo, e anche vivevo non solamente in una periferia. Ma viveva proprio in una periferia della de storia, degli avvenimenti. Tutto sembrava che accadesse da un'altra parte. Non c'era eh, internet, quindi eh, ci sentiamo ancora meno al centro del mondo. Mm. Io vuol dire se devo pensare agli avvenimenti storici che, che ricordo fino a 16-18 anni, me ne vengono in due o tre, non di più. E, la morte di Aldo Moro, solo perché se ne parlò tantissimo. Ma ero, ero bambino, ero un po' ricco. No, no, no. Però ecco, volevo dire, ho capito dopo, molti anni dopo, quello che era successo. Ho capito, cioè, non ha capito nessuno quello che è successo, dopo. <ride> sì. Però, più, o meno, più o meno, almeno quello che, che si racconta. <ride> ricordo l'Italia che ha vinto i mondiali nell'82, ma quello perché stava al mare, c'era una gran festa, e poi, e praticamente, e poi sì, la morte del Falcone, molti anni dopo. Perché? Perché appunto noi vivevamo proprio in una periferia della storia. Quello che succedeva da noi non succedeva nel resto del mondo. Quello che succedeva nel resto del mondo ci rimandava solo per caso, solo perché ne parlava un po' la televisione. No, Questa è stata la mia relazione con la storia, con il presente. È eh, anche io voglio dire una cosa, simile, sì, perché io a faenza un paese che non è ormai, è di eh, eh, che ha preso in provincia, quello so che per me ha appunti via fatto in provincia. Eh, io poi ero un ragazzino totalmente giusto, con pochi interessi, se no questa cosa delle storie, eh, che veniva da una famiglia totalmente apolitica, io ragazzino totalmente apolitico, non si parlava di settore, non si parlava di una conversione tra nessuno. In una situazione che troppo è benedita, io mi ricordo che c'è il 18, il primo che abbiamo fatto la lezione di Ferenza, che io il di un buon diciamo c'è il e dice loro dentro, sono è stato male perché non c'era la bassa, è la prima cosa che dice. Erano quelli che erano quelli più pegnati, anche che erano attualmente. Erano quelli che erano ragazzini lì, però vedi che uno sono così pericolosi, però in quel periodo di in, in cui starebbe, eh, in cui quando ero colpito, in realtà, io sono nato nel 1960, quindi quando io parlo delle scelte, parlo del 1964, ammazzano Pasolini, fasolini, per la peraria, salta la peraria, la via, una roba di roba da c'è un di un po' di a diventare sempre il futuro, c'è una violenza, un produttore in un paese cultivo, che non mi tocca direttamente, perché a Fenza non succede niente, e io non faccio niente. E io non vado a lavorare in una manifestazione, o posso più lì, anche se a Bologna succede, ammazzano uno studente durante una manifestazione, ci sono in carica una compagnia. Avviene tutto nel mondo, ma io dove salvo io Direi che è un che succede qualcosa, perché dico lì, perché c'è un giornale, perché so che hanno ammazzato Pasolini, un grandissimo poeta espirituale, una mia partenza, e che figura le fotografie giornale, non so se si può fare una presentazione però no? non ne sono tanto di più. Eh, so che succedono due perché a un certo punto non che succede sempre da qua Allora, eh, adesso vi faccio delle scatole internazionali, allora non lo faccio più, mi dicevo prima. C'era una specie di l'indirizzo di ragazzi ah, e ragazze straniere, tutti gli iscritti, e ci vorrei parlare con un... mi chiedevate, io non mi ricordo se ragazza, una caccia, tesi, che mi ha la stessa scelta ma la lettera, dicendo, ma come siete belli voi italiani, che cantate sempre e guidate come matti sull'arri del belasso. <ride> casualmente, <ride> la proprio servizio di non mondo, rendono... casualmente, io cioè avevo letto, le pubbliche, mi fanno terzo tutti tre giorni, da noi, non ricordo chi era il carico, Nessuno. E lui sono lì che dico, ma, ma cosa stai dicendo? Allora mi scrivi una lettera, bellissima, dicendo, come sei arrivata nella corsa, si sa che voi canadesi siete tutti con la camicia a e andate a parlare di tutti, dicono, ma cosa scrivete che sono qua? Eh, non e dice, non so cosa succede nell'aspedale. E questo non mi scrive più <ride> sta occasione. Allora non sapevo che succedevano delle cose, anzi, non avevo però io, gli strumenti, io, come persona, non con le possibilità di me, per me per i capire di più. E questa cosa qui io l'ho capita tutta dopo, perché dopo mi sono occupato di questo, ho raccontato tutto questo, non ho scritto tante cose tengo non mi essere uno che sa le cose, quindi, però che, che la studiante cara adesso so che recupero cose di riguardo la ragazzo. allora non lo so e questa è una cosa che mi manca, perché se allora fossi stato un pochino più svelto e mi fossi appropriato del mio presente, eh, invece di arrivare ad un punto in cui su, lo recupero nel mio passato, forse quel, quel passato lì sarebbe meno presente adesso. Se ci succede qualche cosa, se ne stanno succedendo tante, vi mettete lì a guardare e si questa che cosa succede. Forse è meglio farlo adesso, cominciare a farlo adesso, che dovremmo fare frammentare quando avrete da scrivere di queste cose, che sono le radici di quello che ci poterà frammentare. Insomma, io per l'effetto di aver perso qualcosa, sono stato tranquillissimo, perché mi stavo a Faenza, non succedeva niente, me, <ride> meglio di così. Però dopo sono passato pensato, e forse cioè, quasi, se mi un po' di più, <ride> se al preside che mi ha detto oh, qui è stato poi dentro che essere detto una cosina in più che avessi detto vabbè preside, io vado dentro però ci mettiamo un attimo seduti e mi spiego mm. poi un po' sul punto di vista che se no questa cosa non funziona l'avessi fatta invece sono andato dentro sono molto perché dentro c'era quel professore Di prima che mi ha fatto leggere un libro che è ha fatto leggere documentarmi ho capito qualcosa. Entriamo così davvero nel... Penso anche nel vivo del, del vostro lavoro, attraverso questi racconti, e il rapporto con la memoria a questo punto. Ci siamo, cioè, io conoscendo il lavoro che fate, seguo il vostro, anche il lavoro di ricerca che c'è eh, dietro a quello poi che noi vediamo in scena nei libri. E, e so, mh, mi piacerebbe mettere in evidenza che cos'è per voi la memoria, so qual è la direzione che state prendendo, però mi piacerebbe che anche i ragazzi e le ragazze mh, avessero questo, questo strumento, il significato che per voi è eh, data la memoria. Eh, mia madre, quando ho a fare teatro, mia madre me l'avrà detto che non proprio, ma io non pensavo che dovessi tu tu fare teatro perché tu quando tornavo a scuola, da ragazzina, proprio venivano inventati, e dovevi imparare la poesia a memoria, io non ho mai perché per me era un dramma, cioè imparare la poesia a memoria. Le uniche cose che so a memoria sono, sono quelle che ho imparato da bambino, sono delle poesie alcune anche senza stupide il grande avanza i legni e il campanile a cuspire gli incantamenti resta dimenticato la ah, paesia è brutta però, ora, <coughs> la memoria, io non riparò la memoria e, e anche, anche così è un'edita diciamo, di questa qua del, e, però veniva lei dicendo una consiglia perché tu arrivai a casa, ti sul sull'ultimano con la poltrona, triste perché per me era una fatica enorme e quando lui non a fare teatro ho cominciato a fare il teatro in maniera un po' differente da quello che ci aspettiamo al teatro. Fortunatamente cioè, il, il, il, il regista con cui ho lavorato non, era, non è un grande regista, è un bravo insegnante. E, però ci doveva lavorare sull'improvvisazione. Noi dovevamo sostanzialmente raccontare delle storie. Ecco, e lì io ho pensato, ecco, questo è il mio modo di fare il teatro. Se io dovessi imparare a memoria un testo, io non, non ce la farei, Ma adesso... Inizialmente l'ha per cui non cambierei mai il modo di, di lavorare. Come, come racconto le, le, le storie? E, e, e, ieri qualcuno di voi, forse pochissimi, però sa, avrà visto lo spettacolo. Lo spettacolo che ho fatto ieri dura più o meno un'ora e mezza. E io parlo per un'ora e mezza. Per cui e, e molti mi dicono, vabbè, ma tu lo sai a memoria il testo. E più o meno dico sempre le stesse cose. E soprattutto quando comincio a fare molte repliche dello stesso spettacolo, ogni sera più o meno dico se, utilizzo le stesse parole. Ma io non so a memoria le parole, io so a memoria le immagini, quello ho memorizzato. E in realtà è molto semplice, è un po' come quando raccontiamo dove siamo andati in vacanza. Noi non, non è che torniamo, che ne so... Per la... Dalla da, a Parigi siamo fermi una settimana a casa, scriviamo un testo lo impariamo a memoria e poi andiamo a mangiare la pizza con gli amici e diciamo quello che abbiamo fatto a Parigi perché l'abbiamo abbiamo imparato a memoria no, noi torniamo da Parigi se siamo stati in vacanza o da La Puglia, o che so io andiamo, mangiiamo una pizza con un amico e raccontiamo la nostra vacanza la raccontiamo per davvero sappiamo quello che abbiamo fatto e allora che cosa raccontiamo? noi rifacciamo un percorso ripercorriamo le immagini che, che, che fanno parte delle, delle, delle cose che abbiamo vissuto, dove siamo andati a, a fare il bagno, la, la chiesa che abbiamo visto, il museo, le persone che abbiamo conosciuto e via riscorrendo. La stessa ah, cosa succede per esempio quando chiediamo un'indicazione stradale, dove sta Piazza Calipanti e noi vediamo che la persona che ci dà l'indicazione fa, fa proprio dei gesti con le mani, dice allora è eh, eh, non la prima, la seconda, la terza, a destra. C'è una farmacia, tu vai dritto, in fondo, c'è un semaforo, a sinistra e, e trovi Piazza Garibaldi. La persona che ci dà l'indicazione ripercorre la strada che farebbe per arrivare a Piazza Garibaldi, sul cioè posto che, che ci sta indegnando. Ecco, questo è il mio rapporto con la memoria. Io conosco le immagini. E quindi racconto una storia come, come quando torniamo da una vacanza e raccontiamo quello che ci è successo come quando ci dicono cosa hai mangiato ieri sera noi non facciamo un discorso di gastronomia non parliamo di chef, di master chef noi rivediamo quello che c'era nel piatto e dunque prestiamo nel nostro vocabolario nell'insieme delle nostre parole le parole che conosciamo per dire quella cosa lì ecco questo è il mio è, è il rapporto con la memoria Perché quello che diceva prima Carlo, no? io raccon raccontavo da ragazzino delle cose perché in qualche maniera raccontandole era anche un modo per, per capire, cioè per, per dire allora è veramente successo il suo racconto. Ecco, c'era cioè, un amico mia sorella che mi, mi colpì una volta, mi binario, ma insomma, da ragazzino e... si incontrò con mia sorella e gli raccontò il film che aveva visto. E gli disse: No, perché se non lo racconto poi me lo scordo. È curioso, no? Cioè, no se lo racconti è perché te lo ricordi. Allora perché lo racconti perché altrimenti te lo scopri? Ecco perché la memoria è neanche un, un, un esercizio, è un'azione un che, che deve essere reiterata. Se io la vivo una cosa, non significa che, che poi non, non come dire, va a fissarsi da qualche parte. Io la devo vivere, poi la devo raccontare, poi la devo riraccontare, poi la devo riraccontare un'altra volta. Perché raccontare qualcosa significa, in qualche maniera, organizzare quello che è successo. A me è successo, per la patente, che sono un incidente. E, una stupidaggia, insomma, però ero, ero, ero, ero giovane, molto giovane, per cui eh, mi sono messo molto paura io, le persone che stavo in macchina con me. E arrivarono i, i, i, i vigili urbani, e è un tipo, un uomo, un vigile, mi disse, eh, cos'è successo? Arrivavo perché io arrivavo dritto, stavo girando a sinistra, poi... E, e gli ho raccontato la prossima volta quello che era successo, però in maniera molto confusa. Al che una vigilessa, ancora questo vigile disse: No, un attimo, aspetta, non lo fa parlare qui in mezzo alla strada. Ma invece sì. mi portò nel furgoncino, e gli disse: 'Mettiti seduto' e racconta. Ecco, allora perché ho potuto raccontare in quel secondo momento e non prima? Perché prima l'avvenimento che avevo vissuto era ancora in corso, e io non so come finisce una partita all'ottantesimo minuto. Io devo aspettare che la partita è finita. Quello che racconto prima della fine della partita è telecronaca. Ma non è ancora una storia. Poi finisce la partita e io posso, so come andata a finire. E quindi la posso raccontare. E questa è la mia relazione con la memoria. Memorizzare per me non significa imparare a memoria. Significa riorganizzare quello che conosco. Interessantissimo. Io ho un rapporto con la memoria con le cose che sono successe, racconto con le cose che sono successe, con la storia in certo senso, molto intenso, mi piace. Allora, intanto, eh, per riguardare, studiare, farsi riaccontare le cose che sono successe è interessantissimo perché riesci a dare una serie di dettagli, sono storie, sono tutte storie molto appassionate, poi storie che sono importanti, però all'inizio sono appassionate. Sono tanti quei dettagli che mi convincono. che vissuto, io ricordo che un giorno quello scritto normale che aveva a che fare con la guerra e soprattutto aveva a che fare con la fame. Ora io, in parte, con tutte le mie assegnazioni, che la fame non è che non abbiamo avuto, non abbiamo appetito, si chiama così, non si chiama la fame. anche se mi fossi messo lì a pensare, mi sono uno stomaco che ha fatto un non è che non fa niente. Allora mi sono a leggere un libro di uno scrittore norvegese che si chiama Dottal, che si chiama Fami, e non un po' che il di riferimento, ma di simbolo, perché la Fami, il suo scrittore che era povera, un fatto no, di problemi, inizia il muore, eccetera, e qualsiasi delle cose. Io riesco a capire, lo so d'esempio, ma mia donna quante volte voluto far raccontare su quanto aveva Fami con caso, la mia che lei ha proprio capito quello, fanno lì, io lo scrivo i segni, ma... Me l'hanno raccontata, bisognava il mio lavoro, domanda, quella cosa dì, perché quando c'erano qual è violenza, io, niente? Inizierò, lo e noi, Prima, non mi ho mai ascoltato, non mi proprio il mio notte, una voce da piccolo, proprio il mio nonno ho fatto una cosa, un incontro al, al centro sociale anziani guardati, di Marrakesh, di tutti gli anziani, con i due, e ci mi hanno tirato fuori i di i dettagli, e mi hanno fatto la rivivere quella famiglia, perché il piccolo dettaglio, tu puoi leggere, non c'era, la mamma non c'era niente, quando mia mamma mi dice, che lei aveva un ragazzo da nove anni, aveva tre castagni, le tedesche in mano, si stregge il dolore, delle luvasse, de delle tre castagne che mi a farlo. Allora, tra allora, l'altro, allora, allora, allora, allora, so, la storia è quella. È bellissimo, comparsi di storia, perché è bellissimo comparsi di tutte queste cose, questi dettagli. Poi mi, mi accorgo tutte le volte che la storia sì. che mi racconta, È in no? forma diversa quella che la voglia di Cioè, ci sono molte cose che mi accadono adesso, che sono a perdita Io sui romanzi storici, però non ho mai scritto romanzi. Ma che io so per tutto, Quindi avevo voglia di raccontare quel tempo, mi svegliano la mattina e mi dico, ma guarda gli antichi romani, con la zona, mi hanno, questa lei tante stesse idee che Mi sono un tempo storico perché mi accorgo con un io sono diventato sul tempo nel presente, che più o meno sono accadute delle stesse cose, sono a tutte le cose così. Come è difficile a volte capire il presente che lo sta vivendo? Quello che dicevi dell'incidente, io non riesco a scrivere una cosa su cioè quello che sta succedendo ora ci sono dei problemi però se ci dobbiamo chiedere dall'altra parte e da dietro trovo nella storia a volte le stesse cose che stanno accadendo in questo ma forse riescono a partire meglio al bello e molto emozionante capire dalle vostre parole come anche il, la, la scelta eh, rispetto alla la scelta artistica cui si stia coniugando con, eh, con l'impegno che può essere declinato in tanti modi questo era eh, il tema da cui è nato l'incontro di stamattina eh, dicevamo poco fa che eh, il lavoro sia di, di Carlo Lucarelli sia di Ascano Civestini è fatto di tanti linguaggi, tante storie che hanno provato a raccontarci: è fatto di linguaggi eh, molto diversi, a cui, eh, grazie ai quali eh, dare voce a delle urgenze, non so se sia giusto definirle in questo modo, comunque c'è una spinta eh, al, al racconto e quindi forse ci possiamo chiedere anche perché, perché ci volete raccontare eh, le vostre storie, da cosa nasce questa, eh, appunto, questa urgenza, questa necessità, forse per noi è, penso che sia interessante saperlo. Allora, per raccontare le storie in un certo modo, in un certo tipo di storie. Io ho un po' di risposta, come questa, la prima, che quella che dicevo prima, non è quello che ha incontrato una storia che se questa è troppo bella per a qualcuno non ce la faccio tenere, la devo raccontare. Questa cosa con poi per me significa anche. Non solo mi interessa questa storia perché è una gran storia Mi interessa perché è successo qualcosa con me che vorrei capire e l'unico modo che ho per che io sono un narratore è metterla in scena, in qualche maniera. Se vuoi un personaggio che della storia che racconto, forse capisco quello che ho E allora devo fare via perché? Perché alcune cose, magari le scrivi, ti costano un sacco di fatica e, e pensi che in qualche maniera dovrebbe non soltanto raccontare una storia comunque per un'ora, tre volte, poi se che volete stare via a seguire la tua storia la dietro, poi qualcosa, e poi dirà ma che l'hai lavorazione. Speri che tu non ci qualcosa, questo qualcosa non è che lo sai prima. E secondo me non è neanche una cosa che tu puoi pensare, ora scrivo un libro perché voglio che io rimane in galera perché cambi questa cosa. Però io ho capito dopo un po' di tempo, qual è la cosa a cui ho scritto? Che io, il spirito, no? non si quando c'è di fare questo, e io ve lo racconto perché è una specie di io un maestro, anche se non scrivo più, ma che ho preso i piatti del primo mio maestro, c'era un certo modo di dire le cose, un motivo che Giorgio Cervaletto, sono uno scrittore che morto negli anni 60, che ha scritto Marzio banco che non mi so piace di nuovo. E lui diceva una cosa, raccontava questa storia qui, lui in un certo periodo faceva quello che rispondeva alla posta nei giornali che avevano per i problemi femminili noi settimana. E lui dice... Insomma, mi viene mandato lettera di una signora che dice che si vuole uccidere. Lui dice, noi di voi settimanali, noi a fuori e all'arrivo, direttamente così. Su queste mie soltanto una di solito otteneva una reale volontà di morte. Quella è era così. Qui dentro c'era veramente la di sì. sì. produzione. Allora lui dice, io gli rispondo. Non ho l'indirizzo, perché scrivo la mia risposta per terra al giornale. Gli con tutta la mia di signore perché lo devo fare? Perché secondo me è sbagliato. Basta. Pubblico. Dopo un inizia l'eccio giornale di una signora che ha cercato di uccidersi in quello stesso modo. E lui dice, quello che io vi ho scritto non è servito a niente. Tutti i primi, no, no, non è servito di fronte a una volontà di morte che era forte come una motiva. La mia, mia. scrittura era mettere una mano davanti alla volontà. Ora, c'è la lingua di questo, quindi. Usa la Sas, questo è il primo paragrafo, poi c'è uno spazzetto bianco, e se fosse lì, allora che senso ha ah, che raccontiamo storie di fronte ad una volontà di morte, di distruzione, di corruzione, qualunque cosa fa un male che è più forte che una logomotiva, andiamo a fare ancora. A parte passare mezz'ora, così almeno siamo tranquilli di essere travolti dalla locomotiva Lui va avanti e dice: ricevete una lettera a sono fatto una seconda volta. È una signora che dice: Ma devo succedersi. Allora io le rispondo. Spiegandole perché non lo deve fare. E la signora mi risponde e scrive: Lei è tantissimo, le ha detto delle cose bellissime, ma io mi ammazzo lo stesso. Allora lui dice io, ma ora mi sono succede, perché, perché, perché? E mi risponde dicendo: grazie, fantastico, mi fa molto piacere che lei si interessa a me. Ma è inutile. Io mi ammazzo. Bene, dice lui. Sono passati cinque anni, ci stiamo ancora scrivendo La signora non sta ammazzando e quindi dice lui che a volte mettere la mano d'altra la serve allora raccontiamo storie perché vengono raccontate raccontiamo perché non possiamo fare a meno di raccontarle raccontiamo perché, perché in qualche maniera ci piace capire cosa sta succedendo è un modo di farlo alla fine la speranza che qualche storia che abbiamo raccontato abbia fermato non continuo con la gente io credo che non lo possiamo fare bene ma bene eh... Io, io non riesco a scrivere, oltre che non scrivo inizialmente, cioè nel senso, io ho scritto il mio primo testo, diciamo, teatrale, l'ho scritto nel 99, perché, ma l'ho scritto perché dovevo partecipare a un concorso, e quindi per partecipare al concorso dovevo scriverlo, non potevo andare lì e dire alla giuria che loro raccontavo a voce, però in realtà in, in, in, Prima di scrivere io faccio un lavoro di, di, di racconto, proprio di improvvisazione. Alle volte è proprio un lavoro da scemo, cioè sto in una stanza e parlo da solo. Parlo da solo anche per ore. E, e parlo a caso. proprio. E, faccio un esempio di un racconto che dà anche il titolo a un libro che, che ho scritto, che è Io cammino in fine indiana. Io dovevo scrivere un racconto, non c'avevo un tema. E così mi cominciavo a parlare. Io cammino, io cammino lungo la strada, io cammino vicino al muro, io cammino di notte, io cammino di notte tremendo, io cammino di notte vicino al muro, io cammino su un marciapiede, io cammino lungo una strada, io dal mare, io cammino e vado al mare. Ho parlato così. Perché per trattamento ho pensato, io cammino in fila allora io cammino in fila io cammino in fila io cammino in ma non è corretto dire che io cammino in fila perché essendo la fila non cammino solamente io della fila ma siamo molte persone che cammina in fine diare. quindi io insieme eh, a molte persone in fine indiana non è corretto dire che siamo molti perché io non so se siamo molti, potremmo essere qualcuno di più qualcuno di meno, per cui diciamo, per essere corretti eh, per parlare più correttamente, diciamo in maniera più sensata, io insieme ad altre persone cammino in fila ma io non sono il rappresentante della fila quindi non posso parlare a nome delle altre persone, allora potresti correttamente dire che io cammino in fila e nella fila sono il numero 23.724, che, che era il PIN de, de, del mio banco, ma l'ho cambiato quindi io che mi venuto indiana e, e, e in indiana sono il numero 23.724, ma io non sono sicuro, sicuro, sicuro di essere il numero 23.724. Diciamo che in qualche mile non deduco, se vogliamo parlare di induzione, sono indotto a credito dal fatto che quello che cammina davanti a me è il numero 23.723, ma 23.723 non è proprio sicuro sicuro di essere il 23.723, diciamo che non deduce, se vogliamo fare di induzione indotto a credito dal fatto che quello che cammina davanti a voi è il numero 23.723. 22, ma anche 22 e, e sono andato avanti così non so per quanto tempo, poi pian piano è venuto fuori un racconto ed è la storia di uno che cammina in fila indiana, e tutti camminano in fila indiana, e tutti sono contenti di camminare in fila indiana, finché c'è un altro che cammina fuori dalla fila indiana, lo ammazzano e ricominciano a camminare in fila indiana. Una storia assurda, però per dire che quando scrivo normalmente parto da zero, faccio magari un lavoro di raccolta di storie ho fatto interviste con operai, contadini, gente che ha lavorato nel manicomio, lavoratori precari, facchini della logistica, però poi quando incomincio a scrivere, e ricomincio sempre da zero, c'è un mio spettacolo, si chiama Laica e racconta ad un, ad alcune persone che vivono tra un centro commerciale, un condominio e un magazzino, insomma. E più che altro in questo parcheggio davanti al centro commerciale, davanti al supermercato. E, quando, io, quando mi proposero di fare uno spettacolo, vabbè, di farlo debuttare ad un festival a Roma, mi chiesero, vabbè, cosa farà il prossimo spettacolo? io dissi sul bombardamento di Vernica del 1937, il bombardamento in, diciamo, in Spagna, insomma, in quel caso nei paesi baschi. E quindi cominciai a leggere storie su questo bombardamento, su un pezzo di storia tanto importante del Novecento. Ed è una storia tremenda, tragica, ma bellissima. E più leggeva, quindi è proprio bella questa storia. È successo, sembra che è successo tutto in quell'anno, un po' sempre così quando uno in qualche approfondisce un evento storico. Sembra che è successo tutto nel 1937. Guarda, poi, poi noi chiamiamo guerra civile di Spagna, ma in realtà è stata una guerra mondiale in Spagna, c'erano tutti, c'era mezzo mondo, è stata la guerra degli intellettuali. E, e più leggevo, dicevo, è proprio bella. Ma perché la, per qualche modo la, la, la dovrei raccontare io? E quando cominciavo a fare invece il lavoro di improvisazione non, non, non mi veniva niente in mente di, tutti, di tutta la, la roba che avevo letto su, sulla guerra in Spagna, su Gernica, eccetera, eccetera. Quindi sono partito per, per fare uno spettacolo sul 1937, il bombardamento di Gernica, e, e, e alla fine ho fatto uno spettacolo su un barbone, una prostituta, i facchini che lavorano in un, in, in, in, in un magazzino e via discorrendo. E, questo, e, e quindi se mi dicessero, beh, allora fai uno spettacolo su, che so, Pasolini per dire, no, che pure è un autore che amo fondemente, cioè, io, io probabilmente non, non riuscirei a farlo, perché è perché, perché possibile sì, che, che poi mi chiudo in una stanza e cominci a parlare da solo per, per svariate ore, finché viene fuori la storia dei, dei barboni o, o magari finalmente la storia del bombardamento dei cammini. Allora, quante, quante cose. Eh, L'iniziativa di oggi si inserisce appunto dentro al a politicamente scorretto. A me ha sempre eh, interessato moltissimo mh, eh, pensare alla scorrettezza, questo, al senso. Che si dà questa parola. Di solito siamo abituati a, a utilizzarla in modo negativo quando facciamo qualcosa di sbagliato, di scorretto. Qui c'è un, un capovolgimento che ha caratterizzato fortemente, penso anche al lavoro di, eh, di Carlo, dentro alla, in questa bellissima collaborazione. Quindi mi ha un po' stuzzicato pensare che. Eh, scorrettezza possa anche diventare qualcosa di eh, positivo, no? che possiamo capoggere il significato possiamo dare un'altra eh, anima eh, quando non ci omologhiamo a qualcosa che forse è eh, davvero sbagliato davvero molto grave ecco mi, mi piacerebbe una, così, una piccola riflessione su che cosa vuol dire per voi, eh, nel vostro lavoro, questa mh, scorrettezza? Beh, il festival <ride> eh, è qui, è iniziato. E quanto io, tutto dipende da cosa significa corrette, cosa significa esatto. scorrettezza, da cosa significa essere corretto. Questo festival si chiama, eh, questa manifestazione, politicamente scorretto. Quindi siamo fa parla, eh, all non è un assessore, è una cultura di presa che doveva fare un festival, per la parola, fare una rassegna sulla letteratura annuale del e quindi siamo incontrati e, diciamo, sì, e, e segna, su marcia, le E sul pace erano milioni in quel momento in Italia, pure era la solita storia sul chat, qui siamo sempre a così, ci muoviamo tutti insieme, diciamo le stesse cose. Allora l'idea fu, attenzione, perché noi scrittori di nuove siamo considerati politicamente scorretti, cioè siamo quelli che denunciano, criticano. Fanno le critiche della società, scrivono le cose che ci si dovrebbero scrivere, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è vero, lo stiamo facendo sui schizzi, e invece scriviamo dei libri che funzionano quindi si vedono, cioè siamo ancora politicamente scorretti. Allora, questo concetto di politicamente scorretto che non si è allargato. Cioè all'inizio, parlavo di tavolo, diciamo, facciamo una bella, una bella rassegna di giallo politico considerato, cioè, poi c'è tutti che attenzione noi studiamo di cose, ma dall'altra parte c'è la realtà di noi studiamo, non vediamo anche la realtà cioè le cose che non funzionano, le persone che si stanno comando di queste cose che non funzionano, anche detto che politicamente scorretto si è subito, è diventato come avete visto un momento in cui si discute di mafia, di corruzione, di criminalità tutto quello che c'è di e contemporaneamente anche le letterature, il di resto del di teatro di cinema, in questo senso, il politicamente scorretto è eh, un senso positivo. Avvengono delle cose, invece di girarle dall'altra parte, e cui magari la correttezza corretta, io li guardo per quelle cose. E poi le racconto, usando anche parole che non sono così corrette, cioè che fanno un po' disturbano, ma che si so? Allora, quando il corretto significa essere, però attenzione perché adesso le parole cambiano in continuazione, ora si usa il politicamente corretto. Per prendere in persone che non vogliono dire certe cose. Però, se politicamente corretto significa non usare parole che offendono e basta, persone gratuitamente, allora a me non interessa essere politicamente scorretti in quel senso. Noi siamo politicamente scorretti perché ci mettiamo a da guardare quello so, che sta dietro la realtà, che quando chi gestisce la realtà ci dice lascia perdere, se no siamo un attimo ragazzi ma non è che poi prendiamo dei diritti, delle cose che abbiamo acquisito nel tempo, un modo giusto di comportarsi, però lo riusciamo, anche quando non c'è assolutamente bisogno, o qualcosa, cosa di che è offensiva e fa proprio gioco con le persone che non vorrebbero più parlarsi allora c'è modo però essere politicamente scorretti nel senso giusto, cioè non andare a finire, andare a vedere quello che c'è dietro questo è importante, è quello che ha mantenuto questa motivazione quindi andiamo a approfondire le cose anche quando queste cose magari qualcuno sono poi le cose non sono che non cioè, che non sono poi le cose che non non non sono non sono non costruzione di una, una tratta ferroviaria che dovrebbe collegare, insomma, a Dion, a Torino e non soltanto. Vabbè, c'è un movimento piuttosto importante, di che sta cercando di fermare questa, questa opera. E, per una volta lì, un militante notato, nella pausa Pranzo, il cui lavoro è in una cooperativa, andò ad un presidio, e in questo presidio c'erano dei poliziotti in tenutanti su Mossa, quindi con caschi e divisi abbastanza insomma, importanti e questo militante rimase più o meno una mezz'ora, a, a, a stuzzicare, a prendere in giro questo, questo poliziotto in maniera assolutamente non violenta. E diceva ma Anche quando esce con la fidanzata ci vestivano sì, ma gli dai i pacetti con quel casco in testa. E, e a un certo punto ha chiamato ma gli uh, vestito in questa maniera gli ha detto fai tanta paura ma alla fine si è andato in urella e venne ripreso dal da Corriere della Sera credo, che, che, e, e andò insomma fece il giro delle de televisioni online così. e il giorno dopo questo, questo militante venne accusato un po' da tutti cioè, su tutti mm -hmm. i giornali e, e citarono come, come spesso succede a sproposere Pasolini, è un testo molto citato di Pierpaolo Pasolini, penso che non l'abbia letto quasi nessuno, per quelli che lo citano, nel quale Pasolini racconta il suo punto di vista, una poesia diciamo molto in prosa, so, racconta il suo punto di vista sugli scontri che c'erano stati nei giorni precedenti a Valleggi, che stiamo parlando del 1968, e lui dice quando ieri, dice agli studenti, quando ieri mi siete picchiati con la polizia, io stavo dalla parte dei poliziotti. E tutti citano più o meno questa frase, adesso non è proprio così, ma sono una uh citano. -huh. Dicendo, eh, Pasolini, Pasolini, scrittore di sinistra, intellettuale che prende posizione, eccetera, eccetera, non staccano gli studenti, ma staccano la polizia. Tutti citano quella frase. In realtà, e io scrivo questo articolo dicendo, eh, questo militante eh, che è stato tirato in mezzo a tutti questi discorsi nei quali citano Pasolini e dicono noi stiamo dalla parte della polizia come Pasolini andiamo a leggere questo testo la prima cosa è il titolo questo testo, il, il titolo è il PC ai giovani il partito Comunista Italiano ai giovani e già capiamo che no. cioè, il, titolo, il titolo non è io stocco le guardie ma è il PC ai giovani, è un'altra cosa. e lui scrive quando ieri per appunto i picchiati con la polizia io stavo dalla parte dei poliziotti perché? perché i poliziotti sono figli dei proletari mentre voi studenti siete figli della borghesia e in una rivoluzione e gli intellettuali stanno con i proletari e non contro la borghesia la rivoluzione è contro la borghesia questo dice, quindi già capiamo che non è io sto con le elezioni io non sto con le guardie. poi lui continua, una borghesia piuttosto lunga nella quale lui dice molte cose no? dice piuttosto andatevi a riprendere quel partito perché non la fai la rivoluzione senza un partito e quindi per questo dice il P.G. è giovane andate a Via viate a è la strada dove c'era la sede nazionale del Partito Comunista. Qualche anno fa, insomma, andate lì e riprendete il vostro partito, prendete proprio il nostro con la magistratura e non con la polizia. e dice una serie di cose, poi termina per l'altro una postina nella quale lui dice: finirà che farò eh, la rivoluzione con voi, insomma. Ecco, e io scrivo questo articolo dicendo: questo eh, giovane, questo militante, eh, eh, rispetto ai giovani di Giulia universitari, non è figlio della borghesia probabilmente è i figli dei contadini che non noi lavorare in una cooperativa. I poliziotti oggi non, non sono più i figli dei contadini degli anni 60. È molto probabile che siano i borghesi come, come i militanti che si trovano davanti. Ma quando scrivo andate per a prendere piuttosto quella magistratura, in un articolo, mi chiama il direttore della rivista sulla quale scrivo, e mi dice: Scagno: Senti, quella frase la magistratura, io te la E io dico, guarda, che non è mia, è una citazione, di un testo di mio collaboratore che ha scritto 40 anni fa, cioè, e lui mi risponde, dice non ti sto chiedendo se la posso togliere, ti sto dicendo che la taglia. Poi ogni giorno più tardi, una settimana, due, no, forse. mi dice, la rivista sta cambiando, e quindi nella tua pagina ci avresti meno battute, meno spazio, insomma. Per cui abbiamo pensato che... Che, che è inutile cioè, farti scrivere in uno spazio così piccolo. Ovviamente se vuoi restare a cioè, scrivere in questa rivista, per noi va bene, insomma. E io lì per lì ho pensato vabbè, ma io non perché devo scrivere in uno diciamo, spazio che diventa la metà, io lo scrivo sul giornale, insomma, se non salto veramente. io ne parlo con mia moglie, e dico, ma perché? questa cosa che in metà le ho le battute, gli spazi, è una maniera per tagliarmi la rivista. E infatti lo mi e dico, senti, ma io ho pensato, che no, mi viene anche un po' una sfida, se c'ho meno spazio, dove scrivere, ah, ma noi siamo felici, ti contatterà poi la validazione. Questo è successo, non era nata mia figlia, adesso ho sei anni, insomma, la validazione non mi ha contattato. Allora, per, per tornare alla correttezza e alla scorrettezza, per essere corretti, in quella maniera di libro, che ha detto Carlo, noi rischiamo di non dire niente, perché questo non lo posso dire perché offendo per forza dell'ordine. Questo non lo posso dire perché è dietro il mio giornale, poi dopo eh, oggi mi taglia la battuta, domani mi toglie lo spazio. Questo sarebbe meglio non dirlo. E invece, come dire, viaggiare verso una sana scorrettezza diventa una maniera per dirle le cose. Utilizzare le parole scorrette serve a volte proprio per, per riuscire a dire quello che nella correttezza non lo riusciamo più a dire. E spesso questo succede nelle notizie appunto, dei giornali, nei telegiornali, in rete, dove diciamo le cose, ma, ma le stiamo decontestualizzando, le stiamo scuotando. Chiudo facendo l'esempio esempio del mio spettacolo ieri. E Radio La Clandestina, lo spettacolo, io racconto di due giorni, il 23 e il 24 marzo del 1944, a Roma. Il 23 marzo i partigiani fanno esplodere 50 kg di tritolo in una strada, a Roma, muoiono 32 tedeschi. Poi durante la notte le muore un altro, il 33 23 marzo, il 24 marzo del 1944. I tedeschi, come rappresaglia, ammazzano 335 persone e questa strada, questo esilio è, è conosciuto come esilio delle forze arteatine. Se io racconto quello che è successo in questi due giorni, sì, vado bene a un'interrogazione, ma non serve molto. E io capisco che un ragazzo che ha 15 anni, 20 anni, ma pure 30 anni che mi frega quello che è successo nel 1944? Nel 1944 era ragazzino mio padre che nel frattempo è morto. Quindi qualche giorno fa parlavo in una scuola, parlavamo appunto del bambino impastato. E sta l'impastato, avevo sei anni io. Forse non me ne, non, non me ne frega niente mai per me, figuriamoci a uno che ha 15 anni. Allora, nel momento in cui io prendo un avvenimento e lo decontestualizzo, questo avvenimento, eh, sì, lo racconto per intero, ma a che cosa serve? Il 23 e il 24 marzo, io, anche grazie a un libro straordinario scritto da Alessandro Bartelli, insieme a l'ordinezza è stato eseguito, Quei due giorni sono invece ricontestualizzati e messi all'interno di una storia molto più lunga, che parte dalla fine dell'Ottocento e arriva fino ad oggi. E poi soprattutto in un luogo, che è la città di Roma. Quella bomba che viene messa a Rasella, via non è una strada che sta nel nulla, nel deserto è una strada che sta via dove il Barberini via del Tritone sta proprio nel centro della città in una zona che ce l'ha una storia allora se io riprendo gli avvenimenti e gli ricontestualizzo, allora forse riguardano anche me presi da soli perché, vuol dire che la narrazione è corretta ma è suonata c'è una cornice piccola piccola è come guardarla da, da, dal buco della serratura è una cosa diversa invece di aprire la porta certo che entrare in una stanza è più complicato piuttosto che guardare il buco della serratura se guardo al mondo del settore, non è che quello che vedo è falso, ma ne vedo solo una piccola parte. Penso che ci stiamo anche avvicinando alla, alla fine del nostro incontro. Rimangono tantissime cose che io amerei moltissimo esplorare, ma mh, mi piacerebbe riprendere questo rapporto. Mia amica. Mi stimola sempre moltissimo capire qual è il nostro eh, rapporto con le storie e allo stesso tempo come poi si costruisce no? la, la storia attraverso eh, queste narrazioni. Io forse banalizzo un po', ma in realtà sono forse le curiosità che nascono anche da, così, da questa platea. Per voi avete raccontato molte storie le storie degli ultimi le storie nascoste abbiamo parlato prima di le storie scomode quelle dimenticate quelle che vogliamo rimuovere le, le riportate eh, a noi alla luce e qual è quella che è un po' così insomma, eh, quella che avete amato di più se ce n'è una in particolare o quelle che avete amato di più Contare. Che domanda? Allora è difficile dire. Perché... Se, se racconti una storia, perché questa storia ti ha colpito, ma che è molto Però questo è un altro discorso. Però non lo fai. Certo, chi si ama. punto di vista dell'infinito veramente. Io ho scritto delle cose, e poi quando ti chiedono, qual è il mio gruppo? Dovrei dire che si dice della me lo io ho avuto due insegnamenti. Uno, mi è andato un una volta, che eh, arriva ad un certo punto, al secondo, al terzo, al quarto, che per... ha questa roba che non è inutile. Non, è non so scrivere qualunque cosa, eh, ma cazzo, più più. E mi ricordo un editore che mi chiede un libro, e io dico, va bene, ti dico quello che ti ha fatto andare un libro con lo spettro Però, sul momento, insomma, va bene. C'è cioè, una piccola casa di te ci sono scritto. E, e, e ogni volta lui mi chiedeva, stai scrivendo? No, no, no, adesso quanto tempo dici voi? Un mese? un mese. Però a un certo punto mi ha detto, scusa, ma tu lo sai che libro ho? Io dico, un di libro No, forse un libro più bello che tu abbia visto. Allora, il libro a questa domanda non lo devo rispondere più. Cioè non è sempre peccato non tanto, quello che tengo di più, ci ho messo di più, come mi vedi niente che ho scritto che è stata una volta che ho provato a fare questa cosa qua mi viene in mente che ride anche che, che, che mi ha colpito ma oh, mi un no. poi una volta ho fatto la stessa domanda allo scrittore <ride> proprio uno scrittore disagio, mai segna, non scrittore di 10 che mi ha segnato libro eh. e a un certo punto mi dico oh, perché ha questa storia non l'ha detto lo rico mi rico mi rico mi rico mi rico mi rico mi rico mi rico mi rico mi rico mi rico mi rico mi che scrivere, scritto da ragionare allora ti preoccupo di più adesso è questo questo sto di scrivere adesso e poi dopo che muovo la storia la figlia di Piazza in un certo senso sono detto per un percorso ho scritto sempre storie per fortuna che mi sono piaciute neanche perciuto, e neanche piaciute come l'ho raccontato è una domanda quindi a quale non posso rispondere come si chiedesse di dire se, se guarda qui per l'angelo Giuliano che sono due figlie che tra l'altro sono anche genetiche e non è che la scuola di e il eh, manager di Piazza mi ha aiutato molto. Sono tutto d'accordo rispetto al prossimo, prossimo, per me, per me è, come dire, quasi, quasi tutto quello che ho scritto è, è, è stato uno spettacolo. Anzi, normalmente prima nasce come, come spettacolo, poi diventa libro. Un paio di volte le due cose come dire, hanno camminato insieme. E una volta in particolare per un libro che la lotta di classe è stato proprio un problema, nel senso che quando ho finito di scrivere il libro ho smesso anche di fare lo spettacolo, anzi in realtà io dovevo scrivere un film e così era, ho cominciato a fare interviste eh, eh, con dei lavoratori, con i lavoratori del Center a Roma eh, e non ho fatto un film ma ho fatto un documentario su, sulle storie di questi lavoratori, poi ho scritto un libro, ho fatto uno spettacolo, abbiamo fatto anche un disco, una volta è stato anche questo peccato insomma. E non ho mai fatto, l'unica cosa, diciamo, quello che avrei voluto fare che era film, e non, non, non, non l'ho fatto, e ho smesso anche di fare lo spettacolo. Però per, per me, invece, il, come dire, il, il racconto più bello, a un certo punto di vista, è quello che porto in scena. E, cioè, quello a cui sono più legato è quello che porto in scena in quel momento. Radio Clandestina, appunto, lo spettacolo che ho, fatto, che ho fatto ieri, è uno spettacolo con il quale ho debuttato quasi vent'anni fa, ed erano ormai gli anziani che lo portavo in scena. L'ho ripreso praticamente a gennaio dell'anno scorso. Ho fatto una replica, poi ne ho fatto un'altra a stestate e riraccontando ri quella storia in qualche maniera mi appassiona. Per cui, per, per me, diciamo, la storia più bella è quella che racconta. Sì, infatti, sono stata un po' eh, antipatica, ma era per eh, arrivare. io in realtà, poi mi avete già. Cioè avete già c'è cioè la storia che, che state amando e che non avete ancora raccontato o su cui state raccontando. Giusto per lanciarci anche nel, così, nelle, nelle prossime vostre novità. Allora io. Uh -huh. Rapplico, uh -huh. eh, rappresentante, io sono scelto un'altra domanda, adesso si è finito, che nasce da questa cosa qui, che ho con la memoria... Io ho scritto di un poliziotto che è finito nei guai negli anni 40 per aver fatto qualcosa sulle rivoluzioni fasciste e adesso invece è un po' da fare. Sono tornato indietro di un studio che ha fatto. Io ho scritto un libro che mi ha peccato molto su, secondo me, qual è il prima e la prima delle mie polizioni. Poi però c'erano ancora altre cose da capire. Allora sto, sto scrivendo questo libro che parte dalla lettura di un altro libro che è un su una storia che quando le cose il mio poliziotto uno è uno che si gira dall'altra parte e succede un sacco di cose, noi siamo no, nel 1944. In quel periodo, nella questura dei comuni, c'è un poliziotto diciamo, che fa una cosa diversa, questo questa lo stavi si chiama poliziotto di Parisi. Il poliziotto di Parisi si mette lì e la poliziotto, in un nucleo particolare che si chiama nucleo antifascista, che è la costruzione questi poliziotti di servizio, ma segretamente antifascisti. Come quello che c'è da fare, la mia mamma ha un sacco di gente a me perché non c'entra con tutti gli uomini. e poi su questo punto mi lascia terra. Poi abbiamo la polizia che decide di indagare, te pista, ti un biglietto nella tasca, così ci metto il forno. Il commissario Parigi si mette lì e assieme a un medico e a questo dottor Ritorio fotografano tutti questi uomini e fanno cioè, una relazione, cioè fanno una vera indagine, come quello che fanno la soldi, su cosa può essere successo, è che può essere stato e avete detto un. Un fattore, un poi nascondono dentro una cassa di civili eh, esatto. e quando finisce la guerra quando finisce la loro di legarla il commissario i commissariatori che tutti arrivano direttamente alla sua storia dei morti perché mi portano questo facile intorno a casa il caso è usato tutti questi morti sono stati ammazzati così vengono sospesi arrestati 65 organizzati tre mesi dopo la vita cambia sono stati che, ah, mi riservato per tutti, come sapete la visione, viene mandato da un'altra parte dimenticata. Questo riserva con un altro gestore eh, che deve tenere l'ordine autonomia, che viene dal periodo comunque fascista di un'altra città, che tutti se sono il punto di sodi vengono ripresi in servizio. E di questa roba non si sa niente che non, non viene pubblicata. Allora, io non ricordo molto sua storia, perché poi la storia lo faccio fatica, faccio un libro su questo che un personaggio non esistito su sé, c'è sempre molto. Io racconto la mia storia del poliziotto, invece di fare quello che ha fatto un paese, è fatto un'altra cosa. Quello su cui sono impegnato adesso. Però, il titolo di questo libro è Un passato che non passa, giustamente. Perché non è passato. Quelle persone lì, se, se trovate prima le salvie di stare, sugli officini della Repubblica Italiana, potete ritrovarvi dieci anni dopo le distanze, sulle strade di stare, così via, Quindi, con lo stesso metodo e te lo stesso interesse cerchiamo questo. Beh, io ho finito di, di, di scrivere, anzi, sempre perché, dire, utilizzo questo metodo per il quale scrivo parlando. Un, più o meno un anno fa ho finito di scrivere un libro che si chiama Pazzellette, che è un libro di Pazzellette effettivamente, però è una storia, è una storia di un ferroviere che per metà della sua carriera lavorativa sta in una piccola stazione, e raccoglie barzellette per il suo calostazione la e l'altra metà della, della sua carriera lavorativa sta in viaggio sui treni, gira giro al mondo, e raccogliendo barzellette. Nasce dal da fatto che una sera, alcuni anni fa, eh, facevo dei racconti in un posto a Roma che si chiama La Casa Internazionale delle Donne ed erano dei racconti brevi, ma non ho chiesto i racconti brevi. E alla fine di questi racconti brevi ho raccontato una vicina di barzelletti. E un editore, che è Paolo Rebetti, insomma, stile libro delle Naudi, mi ha detto: Facciamo un libro in barzellette. Solo che lui aveva L'idea che io facessi proprio un libro, tutte barzellette, insomma, tipo il libro di Totti che è uscito qualche anno fa, o cose del genere, un rispettosissimo peraltro. come il libro, la sua lavorazione anche intelligente. E, e invece poi ho scritto una storia. Nel frattempo ho debuttato, dovevo debuttare con lo spettacolo in barzellette. Però è, è passato quasi un anno. E quindi, facendo le prove di questo racconto, ho scritto altri tre racconti in print diversi, perché parlo tra l'altro della strage del Bologna, della morte di Pinelli, per cui eh, oggi chi compra il libro eh, pensa di trovare eh, lo spettacolo, invece in mezzo a spettacolo nel libro non c'è, così come chi vede lo spettacolo eh, pensa appunto che oppure chi legge il libro pensa di trovare tutte quelle barzellette di uno spettacolo invece ce ne stanno anche tante insomma però eh, non tutte quelle che stanno nel, nel libro per cui il lavoro che sto facendo adesso è continuare a scrivere ma non so che cosa cioè nel senso non, non lo so dove finiranno questi racconti quando debuttai qualche anno fa con Laika eh, finito, cioè te con Laika c'erano dei racconti che erano rimasti fuori e quindi sono finito in uno spettacolo francese che si chiama Spaisamento e poi abbiamo debuttato in Italia con uno spettacolo tratto da spaisamento, che si chiama Pueblo, dove c'erano altri racconti nuovi, ma altri racconti continuavano a restare fuori. Noi abbiamo deciso, facciamo una trilogia per buttare con un terzo spettacolo. E dal momento in cui abbiamo deciso che faremo una trilogia, il terzo spettacolo non stiamo evitando. E continuano ad essersi questi racconti che sono rimasti fuori. Per cui ecco, tu dici, che cosa stai scrivendo? Non lo so. Non so, sinceramente, faremo quest'anno. A Roma, una delle cose buone, diciamo, o poche cose buone si sono successe in questi ultimi anni. È il Capodanno. Fino a qualche anno fa a Roma c'era un concertone a Capodanno, si chiamava quello molto famoso, e finiva lì. Credo. Che è un po' una cosa inutile, perché poi a Roma, come tutte le città, un po' grandi di concerti importanti si stanno trovando. Per cui, perché proprio a Capodanno? E quindi, avevano in mente di fare invece un evento che dura 24 ore con tanti piccoli eventi, alcuni anche un po' della cercarica. E quindi, per esempio, noi saremo uno dei tanti eventi del, del Capodanno, e io ho cominciato a scrivere i racconti per Capodanno. Sono tristissimi. Non, possiamo <ride> non posso fare il racconto di un soldato che muore. Eccetera. Per cui sto scrivendo, non lo so, sto scrivendo. <ride> Beh, aspettiamo di, di vedere la, la forma, ma penso che insomma, non ci deluderai. Bene. <ride> Penso che sia venuto fuori un percorso delle, del, del lavoro di questi due meravigliosi artisti eh, davvero insomma, ricco di sollecitazioni, di spunti, anche rispetto alle scelte, ai modi eh, che abbiamo e che possiamo avere di stare, come diceva Scania prima, in mezzo alle storie. Eh, quindi proviamo a, a starci davvero con gli strumenti che abbiamo per capire o forse pensando ad un futuro in cui queste eh, storie prenderanno forma. E io non lo so se i vostri insegnanti, le vostre insegnanti, voi avete da questo incontro qualche domanda da... Da fare, forse qualche minuto ce l'abbiamo, non voglio mettervi in difficoltà, ma con grande insomma, libertà, direi anche se l'aula non, non aiuta molto a, al dialogo, ma ci, ci proviamo. E altrimenti possiamo direi io prendo il vostro ringraziamento e lo condivido eh, con eh, Carlo Lucarelli e Ascania Celestini in attesa di riduttarci nelle, nelle vostre storie che sono anche le nostre grazie sì. grazie davvero Grazie. Sì. Sì.